Proverbi, capitolo 5 Figlio mio, sta attento alla mia saggezza. Inclina l'orecchio alla mia intelligenza affinché tu conservi l'accorgimento e le tue labbra custodiscano la scienza. Poiché le labbra dell'adultera stillano miele, la sua bocca è più morbida dell'olio, ma la fine a cui conduce è amara come l'assenzio, è affilata come una spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono alla morte, i suoi passi portano al soggiorno dei morti. Lungi dal prendere il sentiero della vita, le sue vie sono sbagliate e non sa dove va. Ordunque, figlioli, ascoltatemi e non vi allontanate dalle parole della mia bocca. Tieni lontana da lei la tua via e non ti avvicinare alla porta della sua casa, per non dare ad altri il fiore della tua gioventù e i tuoi anni all'uomo crudele, perché degli stranieri non siano saziati dei tuoi beni e le tue fatiche non vadano in casa di estranei, perché tu non abbia a gemere quando verrà la tua fine, quando la tua carne e il tuo corpo saranno consumati. E tu non dica, come ho fatto a odiare la correzione, come ha potuto il mio cuore disprezzare la riprensione, come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi insegnava e a non porgere l'orecchio a chi mi istruiva». Poco mancò che non mi trovassi immerso in ogni male, in mezzo all'assemblea e alla comunità. Bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo. Le tue fonti devono forse spargersi al di fuori? I tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade? Siano per te solo e non per gli stranieri con te. Sia benedetta la tua fonte e trova gioia nella sposa della tua gioventù. Cerva d'amore, capriola di grazia, le sue carezze ti inebrino in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. Perché, figlio mio, ti innamoreresti di un'estranea e abbracceresti il seno della donna altrui? Infatti le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore. Egli osserva tutti i suoi sentieri. Lempio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato. Egli morirà per mancanza di correzione, andrà vacillando per la grandezza della sua follia.